Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pasta tonno, pomodorini e rucola. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono acqua, pasta corta, sale, rucola, olio evo, mandorle, parmigiano grattugiato, pomodorini tagliati in quarti e tonno sott'olio. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le mandorle e le facciamo tritare per 10 secondi a velocità 8 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere la rucola l'olio ed azioniamo il bimbi per 7 secondi a velocità 7 riunire sul fondo del boccale con la spatola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 ed azioniamo il bimbi per 5 secondi a velocità 5 trasferire il composto in una ciotola capiente senza lavare il boccale Aggiungiamo intanto nella ciotola con il tonno e la rucola i pomodorini tagliati in quarti ed amalgamiamo bene. Mettere l'acqua nel boccale, aggiungere il sale e portare ad ebollizione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 La pasta è cotta, scolare la pasta, versarla nel condimento, e amalgamare bene, servire subito oppure conservarla in frigo e servire fredda. Pasta, tonno, pomodorini e rucola. Grazie e alla prossima ricetta!